Ciao, sono Maurizio De Lucchi, sono qua per parlarti del personal branding. Penso che tu abbia capito che è il mio nuovo modo per aiutare tutte le persone che si occupano di beauty, soprattutto il mondo dell'estetica, il mondo del benessere, ma anche il mondo dell'estetica nel senso più ampio del termine, perché ci sono gli stylist, ci sono le persone che si occupano di fashion, eccetera, eccetera. Voglio aiutare questo genere di professionista ad avere più successo. Quindi il personal branding, secondo me, ha veramente tutte le caratteristiche per essere completo, per accompagnare appunto il professionista verso quello che è il suo obiettivo. E volevo eh, incominciare una serie di eh, contributi filmati, e anche di articoli, per entrare più nell'aspetto pratico eh, di questa disciplina. Dovete sapere che il personal branding quindi è l'arte la, no? di essere attrattivi, la capacità di non vendersi, ma di farsi comprare. Questa è la grande differenza. E quindi il personal branding ha determinate tecniche. Diciamo che ci sono all'interno di queste tecniche due grandi categorie. Le categorie delle tattiche e le categorie delle strategie. Che differenza c'è fra la strategia e la tattica? La tattica è qualcosa che ti dà un risultato a breve, però non è duraturo nel tempo, è qualcosa, un vantaggio veloce, qualcosa di pratico che puoi applicare da subito. La strategia invece è qualcosa che è più articolata, ma ti dà un risultato nel tempo veramente favorevole. La prima tattica molto importante è quella relativa al rapporto con il cliente. Il cliente oggi non ce la fa più di essere aggredito continuamente da messaggi pubblicitari. Il cliente vuole... Avere qualcuno di cui fidarsi, qualcuno che per lui rappresenti una sicurezza. Ecco perché il personal branding è potente, perché tu puoi diventare quel qualcuno, perché tu puoi diventare attrattivo, perché tu gli puoi dare quello che cerca, cioè sicurezza e fiducia. La fiducia è una cosa seria, va conquistata. Va conquistata come? Attraverso quello che sono i contributi, attraverso quello che sono le testimonianze, la tua reputation cioè diventare un punto di riferimento attraverso il tuo brand che è il tuo viso e il tuo, la tua immagine è estremamente importante. Per fare questo diventa specifico, diventa fantasticamente bravo in qualcosa di unico e soprattutto regala, regala contributi, regala il tuo sapere, regala quello che veramente eh, hai accumulato nella tua esperienza è quello che veramente vale di più loro lo apprezzeranno tantissimo è questo il punto loro apprezzeranno quello che tu gli regali quello che tu gli dai il tuo contributo, il tuo sapere Devi essere bravissimo a far capire quanto sei bravo questo fare in modo che loro si avvicinino a te senza essere aggrediti perché lo scelgono i tuoi contributi faranno la differenza incominceranno a fidarsi di te, perché non gli vorrai vendere qualcosa. Ricordati, non gli vendere qualcosa, perché tutti gli vendano qualcosa. Hai capito? Tutti gli vendano qualcosa. Tu non incominciare a vendere. Fai in modo che siano loro a fare il primo passo. Fai in modo che siano loro a fare il primo passo. Non farlo tu. Aspetta. Devi fare in modo che loro si fidino di te. Devi diventare il loro riferimento. Ma questo non lo farai parlando bene di te e autocelebrandoti, farai in modo che tutto quello che tu ti darai testimoni delle tue capacità.